Buon pomeriggio a tutti. A me aspetta un lavoro particolarmente difficile oggi, vi chiedo di essere clementi, perché dovevo fare questo duetto con una persona straordinaria, Nunzia Penelope, una delle massime esperte del tema dell'evasione fiscale che purtroppo oggi non ha potuto essere con noi e quindi mi tocca fare la tecnica. Ehm, dunque iniziamo da un punto, non molti di voi sanno forse che io la, quando ho conosciuto Pippo la prima cosa che abbiamo fatto insieme è prendere la mia vecchia scassata golf, il cane di suo fratello e andare in Svizzera a cercare di indagare sui patrimoni italiani che sono lì depositati su cui nessuno ha versato un centesimo, si stimano in 150 miliardi soltanto in Svizzera. Siamo andati lì, abbiamo fatto questa video inchiesta e devo dire che sembra passato un secolo, sono passati solo un paio d'anni, tre, tre, quattro anni. E sembra passato un secolo perché nel frattempo un sacco di cose sono cambiate, questo maggio la Svizzera ha aderito alla convenzione dell'OCSE che chiede di arrivare allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale entro il 2017, eh, le banche svizzere hanno subito il contraccolpo soprattutto badiamo, delle, pre delle pressioni non europee ma più americane, tant'è che un americano oggi lo sa bene mio padre non può neanche più fare un bonifico senza dare l'analisi del sangue praticamente, ma cosa vuol dire che abbiamo risolto il problema? No. Purtroppo il problema non è risolto perché la storia ci insegna, e ci insegna anche il bellissimo libro di Nunzia, Caccia al tesoro, che in questo mondo che è così interconnesso ovviamente gli, i grandi evasori trovano sempre una nuova strada che si apre. Soprattutto cos'è cambiato? Che noi facendo questo percorso abbiamo imparato che per cercare i paradisi fiscali, scordatevi le palme, noi ce li abbiamo in Europa i paradisi fiscali. Siamo pieni, ce li abbiamo dietro casa. Allora lo scandalo recente del, del Lussemburgo, di cui, si, il Leaks, così si chiama, di cui si dibatte moltissimo adesso a Bruxelles, eh, ci ha insegnato molte cose. Ci ha insegnato, ad esempio, che il Lussemburgo ospita almeno 340 grandi aziende, tra cui molte italiane, ricordiamocelo, che fanno eh, questi contratti di tassazione anticipata, per cui riescono a pagare delle, delle aliquote irrisorie. Ma il problema non è badate solo il Lussemburgo, il problema è anche l'Irlanda che per gli appassionati che hanno seguito la vicenda permette ad Apple con il Double Irish di pagare a, a Apple e a tante altre multinazionali di pagare aliquote dello zero virgola, il problema è Cipro e Malta che hanno delle agevolazioni fiscali che neanche alle Cayman, il problema è ad esempio la Francia che ha degli strettissimi rapporti con Monaco-Andorra e e l'Italia che ad esempio ha San Marino che non è neanche tanto distante da qua. L'Olanda invece ha sede, è sede di 23.000 aziende, fanta società fantasma, pensate un po'. Ecco, io credo che nell'Europa del mercato unico, e della moneta unica, questi sono dei veri e propri paradossi fiscali, perché minano alla base quelli che sono i principi fondamentali su cui si basa il progetto dell'Unione Europea. Minano la fiducia dei cittadini, ad esempio, e non è cosa da poco, visto che stavamo giusto parlando di partecipazione. Ecco, il grande progetto, ce lo siamo detti spesso, dell'Europa, nella testa delle madri fondatrici e dei padri fondatori, era un altro, non era certo questo. E quel progetto, quel progetto è rimasto incagliato a metà, ce lo siamo detti durante tutta la bellissima campagna elettorale, eh, è rimasto incagliato a metà nel mancato coraggio di farla davvero quest'unione, perché con una, con una mano ci si stringe la mano tra noi, poi torniamo a casa e prevalgono sempre gli interessi egoistici dei governi e degli stati membri. Allora io credo che appunto noi l'Europa non l'abbiamo fatto per questo non l'abbiamo fatta per vedere la competizione fiscale, non l'abbiamo fatta per vedere una guerra tra economie europee a suon di agevolazioni, esenzioni e segretezza, non l'abbiamo fatta per lasciatemelo ricordare ancora una volta per vedere gli operai della nuova Infa una fabbrica di Aviano che abbiamo incontrato davanti a quella fabbrica che stava chiudendo a dirci sai non ci dicono che domani non abbiamo più il lavoro, ci dicono se volete lavorare dovete venire in Polonia con lo stabilimento ecco io a loro come faccio a spiegare che cos'è l'Europa, perché la Polonia in Europa, e ripeto, non abbiamo fatto l'Europa per vedere le delocalizzazioni spietate che abbiamo visto in questi anni. Io credo anche che ci vorrebbe una vera un, un il vero coraggio di fare un'autorità fiscale europea che coordini l'azione dell'autorità fiscale a livello nazionale, che riesca a incentivare la lotta e il contrasto alle, alle frodi che sono ormai transnazionali. Voi sapete, si calcola in mille miliardi la cifra a cui ammonta ciò che noi perdiamo, ciò che ci viene sottratto ogni anno con eva, tra evasione fiscale, paradisi fiscali e, e, e aggressive plan, eh, come si dice, eh, pianificazione fiscale aggressiva. Ecco, mille miliardi, sapete, stavo guardando, ci, ci vorrebbe per contare fino a mille miliardi 31.709 anni. Se noi impilassimo, impenconati da un dollaro, mille miliardi, faremmo un terzo della strada che ci vuole ad andare alla Luna. E se le mettessimo per il lungo, arriveremmo senza difficoltà fino al Sole. Cioè, voi vi capite di che cosa stiamo parlando? Allora, io credo che... Tante se possono essere le soluzioni sono d'accordo con Salvo, la soluzione va cercata a livello europeo, si sono svegliati anche i paesi del G20 dopo la crisi a capire che forse se abbiamo 32 mila miliardi di dollari appunto, nei paradisi fiscali forse è il caso di fare qualcosa, se lo sono ribaditi ancora a Brisbane hanno dato mandato all'Ox di fare un action plan eh, che speriamo sia attivo quanto prima eh, proprio sui tema dell'erosione della base fiscale e del trasferimento dei profitti io vi voglio dire veramente per essere breve qualche cosa che si può fare il Parlamento europeo nel 2013 ha approvato una risoluzione molto forte sul tema della frode fiscale e dell'evasione dei paradisi e, e in cui auspica appunto la, la, la, un accordo multilaterale vincolante sul tema dello scambio automatico di informazioni, questo è il primo vero obiettivo per fare una lotta seria all'evasione fiscale e poi bisogna sbloccare la direttiva del 2011 sulla base imponibile consolidata comune perché è l'unico modo, voi capite abbiamo 28 modi diversi di calcolare la, la base imponibile e in questo ovviamente i furbi riescono a regolarsi e a insinuarsi nelle differenze tra ordinamenti. Lì ci vuole uno slancio forte, la direttiva purtroppo è bloccata dal 2011 e bisogna continuare a insistere perché si porti avanti. Non riesce a fissare un'aliquota, intendiamoci, l'Unione Europea non può fissare un'aliquota d'imposta. Quello che può fare è definire standard e regole comuni per riuscire a calcolare quali sono i proventi e dove devono essere pagati. Perché il principio fondamentale è che la compagnia... Dai, ho ancora... eh, adesso mi regolo, eh, Scusa, intanto bevo che sapete che io mi secco. Mm. Vado un po' più rapida allora, fondamentalmente... Cos Cosa, state insinuando? Cosa state insinuando? No, dovete capire la difficoltà. Ho dovuto mettere insieme il mio intervento e quello di Nunzia Penelope, quindi non ci ho dormito stanotte praticamente vado rapidamente c'è un tema di trasparenza, bisogna che siano pubbliche le informazioni sui beneficiari finali di queste società segrete che sono delle diaboliche matriosche attorno a cui, e dietro a cui si nascondono per lo più episodi di corruzione eh, tangenti piuttosto che traffici illegali di persone, di droga e, e anche terrorismo eh, c'è una discussione sulla quarta direttiva antiriciclaggio che proprio in queste settimane si sta effettuando il Parlamento ha chiesto l'istituzione di pubblici registri obbligatori i governi ovviamente un'altra volta da un lato si stringono la mano dicendo dobbiamo contrastare l'evasione fiscale, dall'altro tornano a casa e di nuovo si fanno eh, i propri interessi egoistici e non si riesce ancora a arrivare a questo accordo. Bisognerebbe eliminare questi privilegi fiscali e questi accordi grazie al quale come si è visto in Lussemburgo, le multinazionali possono permettersi di pagare delle, delle aliquote irrisorie. Bisogna promuovere una direttiva sul whistleblowing, come stiamo facendo con libera e transparency, e cioè sulla protezione dei testimoni, di coloro che parlano, che trovano il coraggio di denunciarli, perché altrimenti è una lotta all'evasione fiscale, e alla corruzione fatta a metà, se noi non tuteliamo coloro che parlano. Solo cinque sono i paesi che hanno una normativa in questo senso. Mi avvio alla conclusione però, volevo fare questa riflessione con voi, um, un'altra parola che vorrei scoprire oggi in questa sala che mi sembra particolarmente adeguata è la redistribuzione, non si dice più, allora una tassa sulle transazioni finanziarie. Allo Adesso, ad ora, è accettata solo da 11 Stati membri. Anche su questo bisogna insistere con forza perché si calcola che con un'aliquota molto bassa si potrebbero ottenere 200 miliardi all'anno. Allora di cosa stiamo parlando, perdonatemi. Io mi auguro che questa Commissione, eh, travolta dallo scandalo appena insediata, non possa sfuggire alla responsabilità di dare subito risposte forti a livello europeo a queste tematiche. Se sarà così, noi riusciremo finalmente ad imbracciare quella che è un'ossessione ormai sia mia che di Pippo che di molti altri di voi che è la questione delle disuguaglianze, badate, perché la questione delle disuguaglianze è la questione centrale del nostro tempo. Vorrei spiegarlo anche a qualcuno che non ha capito che in un mondo in cui il 70% delle risorse sta nelle mani del 30% della popolazione, i flussi migratori sono naturali più di quanto è partito mio nonno, come sapete, e solo, stu solo Salvini si può stupire di questo. Allora non lasciamo, e arrivo veramente alla conclusione, non lasciamoci più dire che i soldi non ci sono perché in Europa ce lo, dire, ce lo sentiamo dire in 24 lingue quando i soldi sono lì dove ancora non si è avuto il coraggio di andarli a prendere. Le... Io vi lascio con questa riflessione. La corruzione percepita, avete letto qualche giorno fa, eh, in, vede l'Italia all'ultimo posto, l'indice di corruzione percepita di Transparency. Io penso che ci sia un collegamento, nessuno me lo toglierà dalla testa, tra questo e la grande disaffezione che abbiamo conosciuto in questa regione. Scusatemi se parlo con la voce rotta, ma la ferita aperta del 63% che non è andato a votare in questa regione, io ce l'ho ancora, ce l'ha Silvia con me, ce l'hanno anche gli altri compagni amici che non sono Emiliano Romagnoli. Allora, davanti a questo vuol dire che non c'è voglia di partecipare? Forse No, non è così. Lo dimostrate voi oggi, lo dimostrano i tanti comitati locali, lo dimostrano le piazze di questi giorni, lo dimostrano, lasciatemelo dire, i ragazzi di Genova che scendono per strada per spalare il fango. Quello è un atto politico. Sta alla politica tutta con grande umiltà interrogarsi su come reintercettare questa spinta partecipativa. Io chiudo con una, una citazione del mio libro preferito che ci ho pensato stanotte mentre pensavo a cosa dire... Ed è un libro di Stefano Benni che io amo molto e parla, della città, e parla di una città in generale, dice «Io sono un'altra, in me ci si può perdere ma ritrovarsi è splendida battaglia, di tutte le bugie e le catene, almeno da una si libero, non dobbiamo sperare, possiamo, ogni istante del giorno». Io, spero, io sono contenta di ritrovare voi in questa splendida battaglia, non so in che forme le porteremo avanti ma la giornata di oggi è veramente bella in questo senso, so che la porteremo avanti con questa determinazione e se spereremo insieme so che tutto è possibile. Vi ringrazio.